Ciao amici, come... Eh, aspettate però la seconda, la prima questa qua. No, la, la seconda ricetta di primavera ho voluto proporvi questa... una ricetta insomma ideale anche per la Pasqua, anche se so che quest'anno purtroppo non abbiamo così tanta voglia di festeggiare... E io ho pensato comunque di proporvela anche in realtà non solo per la Pasqua ma per altre occasioni, è una ricetta primaverile perché i protagonisti sono gli asparagi, sono delle crespelle con asparagi, pancetta e formaggio grana che arricchirà molto questa, questa crespella qua, poi metto anche un po' di pollo, ma in realtà potreste anche usare il cipollotto per questa preparation, ragazzi io ho preparato già le crespelle perché è la terza volta che le preparo se no sarei veramente ripetitivo, però tranquilli perché la ricetta la trovate direttamente sul blog www.davidezambelli.com e trovate già nella ricetta questa qua anche tutta la procedura che serve per ottenerle e la lista degli ingredienti volendo se volete vedere proprio la procedura anche la, la video ricetta, potreste andare a, magari vi lascio anche qua le, le schede in giro non so dove, dove, comunque trovate la scheda che esce qua fuori ehm, eh, relativa alla crespella con zucca e salsiccia e anche quella del menù di Natale la ricetta sarà la stessa veramente io quindi partirei con una besciamella perché anche qua per fare questa ricetta ehm, secondo me la besciamella ci vuole perché dà cremosità come sempre al ripieno eh, quindi classico burro, farina Latte, sale, non si moscata, un pizzichino di pepe per dare quella, quel friccicore. Eh, voglio ricordarvi anche questa cosa, come, come, come no, mh, promemoria, eh, se non vi siete ancora iscritti al canale magari fatelo un po' per sostenermi o anche un po' per... Mh, qua adesso comincia, sento il caldo no, della roux, eh, anche per mantenervi sempre aggiornati sui contenuti, che così almeno ricevete questa notifica ogni volta che esce un nuovo video attivando la campanella a fianco adesso verso il latte freddo piano piano per evitare di formare grumi quindi a step vedete che adesso si comincia già a legare e quindi ne aggiungo ancora un goccio bella consistente l'ho fatta bollire per circa due minutini adesso spegniamo prendo un po' di besciamella come faccio di solito e ne tengo da parte un po' mi servirà per la copertura calcolate circa insomma un mestolo abbondante copro con il coperchio per evitare che evapori troppo l'umidità e la lascio tranquilla così a temperatura ambiente in modo tale che si raffreddi bene ci siamo adesso prendo gli asparagi ovviamente li lavo allora come pulire gli asparagi stacchiamo questa parte qua è quella più legnosa, questa qua usatela magari per aromatizzare un buon brodo, ok? E adesso stacchiamo questa parte qua, abbiamo la punta, abbiamo il gambo, par la parte buona del gambo, ecco diciamo così, questa parte qua poi la pelliamo. per pelarlo bene poggiatelo sempre su un piano, così fate molta meno fatica, abbiate cura soprattutto di pelare la parte questa qua inferiore più verso ovviamente la base dell'asparago è bene un po una rottura fare sta procedura però ne vale la pena adesso prendo il porro come lo dico io non ripetete con me porro perché io non sono in grado di dire porro come dicono tutti gli esseri umani o la maggior parte comunque ma va bene così lo tagliamo questa qua è una metà di porro proprio a fettine abbastanza sottili Volendo potreste anche, eh, anzi secondo me è ancora più buono, usare il cipollotto. Se lo trovate per Pasqua usatelo, mi raccomando. Fiamma bassa per farlo stufare e, fa e non farlo bruciare, eh, mi raccomando. da questa parte nel frattempo io comincio a tagliare a rondelle i gambi di asparagi gli asparago forse è meglio dire crudi le punte invece mi raccomando intere eh? che serviranno anche per decorazione allora ci sono arrivo qua con un goccio d'acqua perché questa è la furbizia è la furbata forse no in questo modo noi abbiamo insaporito gli asparagi li abbiamo fatti ben rosolare così con anche il porro il burro poi volendo se non volete il burro potreste mettere l'olio ovviamente però con l'asparago secondo me e il porro soprattutto il cipollotto il burro è meraviglioso dà anche più morbidezza no? proprio mi, mi intendo il gusto sarà più morbido il coperchio li faccio cuocere come se eh, dovessero anche bollire quindi noi in un'unica padella abbiamo fatto già due cose che normalmente si fanno con due padelle ovvero bollirli tagliarli e poi farli saltare in padella invece così abbiamo fatto tutto perfetto ragazzi calcolate circa 7 8 minuti di cottura quindi regolatevi anche voi in base all'acqua il risultato finale non deve essere umido, intuppato deve essere abbastanza asciutto adesso la verdura ancora consistente bella verde spengo ancora al dente devono essere ancora al dente non, non è che devono essere già ben cotti teniamo eh, cioè. Lasciamola raffreddare veramente senza coperchio. Se siccome ho fretta, io ho preso la pentola e l'ho immersa direttamente nell'acqua fredda. Ci metterò anche un terzo del tempo che servirebbe. Pancetta, va bene anche questa qua già fettata, la tagliamo proprio a strisciolina. Prendiamola un po' croccante. Buono, io direi che ci siamo. So già in realtà che qualcuno di voi dirà Davide ma così poca pancetta metti per forza perché sennò come facciamo a sentire il sapore dell'asparago nella, nella preparazione, in questa recipe. Ora, a proposito di asparago besciamella, quella, la parte diciamo abbondante che avevamo tenuto da parte nella pentola la metto direttamente nel bicchiere di un frullatore o in un mixer e la voglio frullare con metà degli asparagi però prima tolgo anche una parte di punte che mi potrebbero servire per la decorazione. Allora, partiamo così. Un po' di questa meravigliosa crema, poi qualche fettina di asparago e se volete anche una punta magari, se ne avete a sufficienza e un po' di pancetta basta e eh, non troppo perché sennò dopo veramente non si sente il sapore dell'asparago anzi io ne tolgo un po' chiudiamo questa volta chiudo così allora adesso cos'è che facciamo prendiamo la besciamella che abbiamo tenuto da parte e la stemperiamo con un goccio d'acqua per renderla bella morbida questa qui invece per agevolare il lavoro io uso sempre il frullatore a immersione visto che l'ho già sporco in modo tale da avere proprio una salsa bella omogenea io faccio così prendo un po' di asparagi e li metto sotto, cioè qua sopra subito sopra le crespelle un po' di besciamella così Adesso metto questi invece che così si vedono meglio, una fetta di pancetta di numero tagliata a striscioline che così almeno richiama il ripieno, diventerà bella croccante no? in cottura. Metto proprio due fiocchetti di burro sui bordi e uno qua al centro per non farci mancare niente. Inforniamo questo capolavoro, forno statico 200 gradi per circa 15-20 minuti o comunque fino a quando la parte superiore soprattutto diventa abbastanza gratinata ma non troppo, eh, parte alta del forno. Allora, calcolate che è fredda perché ho fatto le foto quindi si è raffreddata Però io vi giuro un equilibrio così è difficile trovarlo È strepitosa, provatela per favore fatemi poi sapere com'è. Se vi è piaciuta e poi magari se provate a fare anche queste ricette Fatemelo poi sapere taggandomi su Instagram o su Facebook E così dopo io riesco a vedere insomma che le avete preparate Mi fa un sacco piacere Tac tac come sempre per altri due video se non li avete ancora visti Iscrivetevi al canale che vi hanno già anticipato prima insomma per rimanere sempre aggiornati e per sostenermi e poi invece qua c'è il collegamento diretto per il blog e così riuscite poi a trovare proprio le ricette scritte ragazzi è stato molto bello avervi qua noi ci vediamo molto presto con un nuovo video arrivederci